il problema sul diritto è questo quando tu prepari hai la mano troppo vicina troppo vicina al corpo e il piatto corne quando va qua fa questo e questo ti fa perdere tempo questo comporta che quando tu stai in campo hai bisogno di più tempo allora hai una posizione più arretrata e colpisci la palla quando scende dobbiamo cercare e nel tennis di adesso è importante stare vicino al campo e prendere la palla quando sale quindi per correggere questo faremo un'apertura più verso l'esterno cercando di concentrarci che il piatto corre guarda in basso in maniera di fare questo ci farà guadagnare più tempo il movimento sarà più breve e allo stesso tempo avremo più distanza laterale e avremo maggiore potenza ok? proviamo a vedere se viene vai tieni questo buono ottimo bravo perfetto sempre all'esterno lì bravo